Ah, eccoci qua, avete ragione, sono sparito da un po' di tempo ma c'era un'attività da aprire e se volete sapere quanto ho speso per aprire tutta questa roba, allora questo è il video perché oggi parliamo di altro, anche se questa non è la location adatta, aspettate Eccomi qua, oggi parleremo del logo. In tanti mi avete scritto, non siete sicuri di aver capito cosa significhi. Qualcuno ha detto che sembra un pochino quello di Spotify, che cosa c'entra con la palestra. Oggi chiariamo tutto, visto che per me l'identità visiva di tutti i brand che ho creato anche in passato è sempre stata importantissima. Infatti, finché avevo solo un'idea senza un logo e un nome, era solo un'idea. Ma quando potevo già fare, non lo so, la carta intestata e mettere già... Il simbolino che lo rappresentava, allora lì era un qualcosa per me di tangibile. Ma ora che ci penso, forse la zona fitness non è neanche così adatta a parlarne. Forse è meglio se ci spostiamo di là nell'area coworking. Andiamo. Oh! Ah, eh, Luca, scusa, dovremmo fare una ripresa in cui io appaio seduto qui. Non è che possiamo. Ah, sei sicuro? Perché dovremmo finire il logo. Sì, dai, forse è meglio. Ah, ah, siamo qui oggi con Luca, mio no, amico da non diciamo quanti anni, se no si scopre che siamo anziani. No, tu sei anzi, io anziano non lo sono ancora, <ride> okay. Però sono tanti anni, diciamo. Sì. E lui nella vita, come vedete, fa il cestista come sì, cosa principale, sì, sì, sì, ma fa anche. E io sono un designer, un, un grafico e mi occupo principalmente di questo, insomma. Ok, e quindi chi meglio di lui poteva aiutarmi a creare quello che intravedete dietro, che è il logo ufficiale? E oggi spieghiamo un po' come ci siamo arrivati, visto che eh, la mia idea iniziale e tutto il briefing che gli è stato dato a Luca è stato solo. Vorrei unire i due mondi del concept di questo posto, quindi il mondo dei freelance e di chi lavora principalmente al computer e starà nel co-working, a tutto quello della gente grossa e spessa che invece si allenerà. E tu da questo nutrito eh, sommario... Ma ti dico, in realtà è già molto di più rispetto ai brief che mi danno di solito, quindi ecco. nel senso che, no, non, in realtà io ho dovuto solamente unire i pezzi. Eh, il logo riprende esattamente questi due concetti, nel senso che c'è sia la parte di un po' più smart, un po' più tech legata al mondo del, appunto quasi della wifi, no, quel simbolo mm -hmm. del wifi, e e appunto si ha un logo che ha a che fare con la parte di palestra per cui appunto il bilanciere insomma okay. è, ed è, sì, è stato molto semplice in realtà il simbolo del wifi si capisce abbastanza <ride> il resto sono i dischi che quando si carica sul bilanciere parecchi chili come ad esempio quelli che solleviamo noi certo, certo. Eh, si va a caricare appunto diversi dischi che vanno a scendere dai quindi magari vediamo qualcosina al computer così spieghiamo un po' la genesi del logo va bene di là di là nel co -work. allora purtroppo non solo Luca ma tutti quanti mi hanno bocciato il mio bellissimo logo che partiva da un tasto e quindi vabbè da lì in poi ho detto va bene Luca pensaci tu allora ehm, ci sono voluti diversi incontri per arrivare a quello finale nel senso che abbiamo ragionato più o meno sempre dalla, dal concetto di ovviamente tech e eh, palestra e siamo partiti da soluzioni più simili a questa Ah sì, qui si che... vedeva di più la linea del bilanciere alla esatto. fine Esatto, sì ma secondo me ri... sarebbe rimasto mm. dubbio comunque mm -hmm. Nel senso la... Poi siamo Molto passati a una Esatto, dove ci sarebbe stato il doppio bilanciere E eh, siamo già... già qua? Sì esatto Ci stavamo sì, già avvicinando grazie. a quello finale diciamo E che poi di fatto è questo qui Nel senso che in realtà abbiamo poi cambiato fatto diverse prove colore Abbiamo fatto diverse prove sul... Però qui lo vedo che è ancora eh, con le linee nette, giusto? Sì. E Poi invece abbiamo stondato. Sì, abbiamo dentro. cercato di rendere tutto un po' più morbido, però sì, diciamo che questo già si avvicina un pochettino all'idea all finale. E poi questo è lui, mi sembra. È lui. In realtà queste sono ancora le, le diverse prove colore mm. che abbiamo fatto eh, per poi arrivare alla soluzione di oggi. E oltre a queste ovviamente ci sono stati diversi test sul font E È perché anche lui doveva matchare esatto, Quello che era esatto. un po' Abbiamo esatto Siamo passati da caratteri anche più diciamo conosciuti A cose un po' più specifiche Ed eccolo Con un bel balù Il balù Esatto Allora se ancora non riuscite a vederlo Adesso ve lo faccio vedere qua Ma facciamo così Se dopo averlo visto dite Ah adesso sì poi vi dovete iscrivere al canale. Allora, guardate.